Oh. Dio, che spavento, Toto. <ride> cioè, ma tu mi stavi aspettando dietro la porta. No, Ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Siamo a Zante, siamo in Grecia e siamo venuti a farci una settimana di vacanza. Dopo anni a convivere in Grecia con le formiche, zanzare, eccetera, quest'anno abbiamo detto no, non vogliamo niente del genere. Infatti, abbiamo preso questa camera. Qui potete vedere la camera dell'imperatore, del faraone. Qui, c'è la sacra sindone questo è il soggiorno ragazzi ma che cazzo utilizza il soggiorno nelle camere non lo so e qui ragazzi bagno imperiale con doccia imperiale imperiale ma queste cosettine qua l'imperatore non so se è così felice di vederle una cosa fondamentale ovviamente il frigorifero e vi faccio vedere la cosa essenziale che dovete prendere quando andate in vacanza se andate in vacanza, ragazzi, non azzardatevi a non comprare un succo local Assaggialo! Non è incansato Mi te Non mi piace No. Vedete? Lei non sa adattarsi all'ambiente naturale, ragazzi Comunque in tutto ciò, ragazzi, questa è la cosa più importante della vacanza Questo dietro di me, ragazzi, è la bestia di Satana Non azzardatevi a venire in vacanza, ragazzi, e prendere la macchina. Quando andate nelle isole, soprattutto al mare in vacanza, lo scooter è doppio. E siccome il motovlog che abbiamo fatto con l'alboreto sulle nostre nuove vi è piaciuto tanto, facciamo uno scooter vlog qua a Zante, ragazzi. Allora, abbiamo setappato tutto il vlogging setup con microfono, cappellino, casco e tocco di classe. Non ce la faccio. Più su, più su, più su. Occhiai okay da sole e siamo pronti, Bea. In vacanza, solo, infradito, perfetto. Go! Ecco ragazzi, vedete questo trabicolo mortale che abbiamo davanti? Non prendetelo, perché tanto lo superate. Scooterino 125. Non interrompere il maestro mentre parla. Scooterino 125 ragazzi, andate ovunque. Nel... Dobbiamo fare benzina. Dobbiamo fare benzina. Oh cazzo ci fa il culo, Bea. È arrivato. È pieno, grazie. È pieno la bestia. Secondo te quanti euro facciamo oggi, Bea? Oggi 4. 5. 5. 4, 73, 5, 6, ah. È vero, c'è scritto 4,73. Abbondano per eccesso qui. Ma gli li lasceremo. Perché Oh che infame sei. Thank you. Vai. Cioè, beh ma è giusto, è un signore. Anche lui ha rotonda per eccesso. Ma che li Al massimo! Oh wow, ammira bene i borghi antichi della Grecia Ragazzi dovete sapere che è la quarta isola che visitiamo della Grecia Non quest'anno ma negli anni Ma dalla multa Un piccolo consiglio per la Grecia Andate piano perché c'è l'asfalto che scivola un botto Tipo guardate qua ragazzi La ciabatta sentite per terra Vogliamo Pu sgomare? No Dai no, una sgomatina no, no, Una una no, Una no, Una no, Una Una Una Una Una Una Ragazzi, sorpassare in salita con questi 125 è tipo l'arte degli dei. La possiamo fare, me lo sento. Questo è difficile da sorpassare adesso, ragazzi, perché è lungo. Qua, qua, qua. Ha mollato. Ha mollato e ne approfittano subito. E vanno davanti. Mondiale. Guarda tutto questo, non finisce la vacanza, non lo vedrai più. Comunque che bello andare in giro di scooter ragazzi, cioè vi fa proprio assaporare la vacanza in maniera diversa. La macchia mediterranea, Il camion della spazzatura davanti, un odore di pattumiera, di umido. Madonna che non finisce più, dai che va dritto, dai che va dritto, dai che va dritto. Eh, sì, va dritto! Salutalo, salutalo bea. Ciao <ride> Non va più di così in salita. Che brutto. Comunque stiamo andando al navaggio giusto? È una, è una barca arenata su una spiaggia bellissima Che si può ammirare sia dall'alto che dal basso Oggi stiamo andando a vederla dall'alto Perché c'è un panorama pazzesco Domani noleggio barchetta E andiamo a vederla invece con i nostri occhi Se Dio vuole Un gattino Ammazzo! Ciao, Ciao. E eh, so che salutano Te l'ho detto che salutano tutti Sono gentili qua Eh Oh cazzo Bea No dai Chi è sta roba Ma è chiusa What? Fire. Ah fire uh, Ah incendio eh, Dobbiamo eh, guardare eh, se c'è okay. un'altra strada Quindi ragazzi c'è un incendio però. Bene ragazzi Stava chiusa Ah minchia eravamo vicinissimi Fuck the shit bro Ah però guarda Destra la prima Destra subito E proviamo È chiusa anche di Visto qua Bea <ride> Quindi non possiamo vederlo No The next day. Lo vedete questo ragazzi? È il nastro rosso che abbiamo tagliato? Invece no. Semplicemente un giorno dopo l'hanno riaperto. Quindi Bea, prima che lo chiudano... No, no, no... Eh, abbiamo cantato Vittorio troppo presto, forse? Ah, È impossibile. Non riusciremo mai a vederlo ragazzi. Ah ragazzi, c'è una strategia. Qua c'è la signora tanto gentile che ci salutava sempre. Io glielo chiedo. Hello perché ora si è aperto, ma il ragazzo non va mai fuori, sono a 5 o 6. Ah, a 5 si va. Quindi, later ne. Ah, ok, vai. Abbiamo capito una cosa, Bea. Non possiamo fregare quel bastardo che c'è lì a controllare. Dobbiamo venire dopo le 5. Dopo le 5 siamo tutti qua, Bea. Festa grande. Ma io ho l'ansia. Io no. Ehi carabinieri, vuoi spiegare è piano? Come avete sentito, la vecchietta che ci salutava tutte le volte che passavamo da quelle parti ha detto Cinque Il tipo... Noi ragazzi ci proviamo. Torniamo là, che poi stasera dobbiamo uscire a mangiare. Quindi... C'è ancora, c'è ancora, mia saluta! Ciao! Pompieri, brutto segno? Oh! È aperto ragazzi, era lì il punto! Vai, lo conquistiamo questo lavaggio! Easy, go! What? Easy, ah, can I go? Ok, thank you! Easy, ha detto easy! Ha detto easy, Bea! Oh my god, Bea! Ci abbia fatta dopo tre giorni di ricerca, ragazzi. Vieni, vieni Bea. Vieni, vieni, vieni, vieni. Vai in fretta, Bea. Guarda, guarda, guarda. Guarda. Lì. Dove vedi È la vastità del cazzo che me ne frega. Era la frase romantica che voleva dire Ivo P. Se fosse stato qui con noi. Ragazzi, lì di dietro c'è il buco della morte. La mia domanda è, riusciremo a vederlo però da sotto a sto point. Nuova missione, in teoria domani saremo no. uh, adesso vomito ragazzi tanto che va la barca non mi dà fastidio appena mi fermo che sto così a ondeggiare mi viene un vomito mamma mia andiamo a vederlo a vicino no andiamo a vederlo a vicino sperando che la nostra barca rimanga dove eh, l'abbiamo lasciata mm. Ragazzi. Adesso torniamo al nostro scooter che c'è uno scooter vlog da finire Bria Bandiera della Grecia, sta nel punto giusto E dice di andare qui a sinistra Bria Mi vado su Qua si chiama con SH125 Vediamo se ci porta fino a destinazione Ma mi chiedo come mai le persone ci guardino con aria stranita Pensa adesso se mi si incarta l'acceleratore qua eh comunque non ci siamo proprio eh Quasi c'hanno quattro ruote Tassellate e vanno giù 10 all'ora Arriva qui traversino po, po, po, Tutto è sparacci addosso i sassi Noi cadevamo giù Ragazzi ormai siamo alla fine di questo scooter vlog Azzante Questo è veramente il punto finale del video Perché hanno fatto una, una piazzola sterrata qua Secondo te Bea? Proprio così sul mare È perfetto per un born vediamo faccio video ragazzi ciao